Buongiorno amore, buongiornissimo. Colazione pronta con fetta oh, tostata oh, oh, oh. e brutella Senti, Anastasia oggi è una giornata molto impegnativa perché appena uscirete da scuola alle 4 e mezza dobbiamo andare dalla pediatra, quindi dobbiamo venire a casa un attimo, Vanessa si fa Però la Allora l'unghia poi.. Come sta l'unghietta amore? Mi ha detto la mamma che l'unghia cresce. Sì. E ma che cade? cresce cresce poi quando è cresciuta tutta cade esatto. e si può tagliare. tranquilla amore sotto ti cresce la tua unghia nuova va bene? tu tieni il cerotto finché puoi poi quando non ti dà fastidio lo togli però cerca di non spattere da nessuna parte va bene amore? Eh, Infatti, vuoi tu non vuoi cerotto, uscire cerotto il cerotto poi quando lo, lo lasciate per un pochino poi lo togliete ho fatto male vero amore il cerotto è magico eh, vuoi uscire per pranzo? Sì? Oggi sì, però domani no, eh? Va bene? Perché domani è il giorno in cui io non ci sono perché sono in piscina in poi a pranzo. A few moments later. Vane, ciao! Eh, come ho anticipato già da Anastasia, appena uscite da scuola alle quattro e mezza, vieni a casa, ti lavi subito, ti fai una doccia e dopo andiamo subito dalla pediatra, ok? Eh, è eh, buono. Stiamo aspettando che si scongela la macchina, piano piano si sta scongelando, anche dietro sembra che. amore ti sto scongelando anche dietro sì. bene andiamo a scuola allora dai Later. bentornata hai fame amore sì. fai vedere l'unghietta è venuta via l'unghietta non ce ne eravamo accorte non ti fa più male meno male hai visto che è passata sì. adesso mangiamo ti ho comprato le lasagne buone buone hai fame? Io sono sì. uscita dalla piscina Adesso sto morendo di fame okay. Eccoci arrivati Chi è che ha fame in questa casa? Io, io. Guarda chi c'è qua che ci aspetta Il nostro gattione Allora Amore, allora, Hai già mangiato le lasagne? Sei stata velocissima? Guarda che ti annusa il panino eh? Che a lui il prosciutto piace Stai attenta E adesso ti stai facendo... No e adesso stai mangiando il paglietto col prosciutto Ricordati che quando usciamo veniamo a casa Velocissimamente che Vane oh, deve fuori, andare dalla pediatra fuori. Esatto Va bene? Uh -huh. Dai buon appetito Stai passando il tempo amore prima di rientrare a scuola Stai disegnando ah, sì, oh, Che bellino amore un gattino Ma che belli questi disegnini E' anche un po' di polac anche un po' di peletti li facciamo, eh? come il nostro Gasper, che è pieno di peletti. Ce li abbiamo dappertutto questi peletti. Tra un po' andiamo, amore. Eh? Adesso ti vai a lavare i denti, va bene? Sì. Mm. Ma è stupendo. E come lo chiamiamo questo gattino? Filippo. Filippo. Noi in questa casa tutti Filippo si chiamano, vero? Sì, e bambole. Che dice... Come? Non posso disegnare. Disegna a me. Poi puoi lavare i denti i allora. cucciolini anche queste due ore sono passate stanno per uscire Vanessa e Anastasia e dobbiamo correre subito a casa perché Vanessa deve fare una doccia velocissima e dobbiamo andare dalla pediatra quindi ci vediamo tra pochissimo con Vanessa e Anastasia Ciao ragazzi sono uscita alla scuola E adesso vado a casa Mi faccio la doccia e vado dal pediatra Ti devi fare una doccia veloce I capelli li laviamo quando torniamo stasera Ok? okay? Prima di andare a dormire perché non facciamo in tempo va bene? Va, bene, va bene? Allora ti aspetto giù Ti preparo un panino con la nutella e poi andiamo via subito mm? Mm -hmm. Tutto bene a scuola? Sì mm. Adesso sto andando dal pediatra e Anastasia ha voluto rimanere a casa con il papà Che stanno guardando un film E voi scrivete nei commenti qual è il vostro film pre preferito Ora siamo arrivati con qualche minuto di ritardo Però siamo arrivati Del resto dall'altra parte della città e a quest'ora c'è anche traffico Poi avevamo messo un indirizzo in un paese lontano da noi Non so perché E il navigatore ci stava portando lì a few moments later Vane abbiamo già finito che bello è passato veramente pochissimo mm -hmm. perché siamo arrivati in ritardo Qui c'è il tuo certificato idoneo per poter praticare hip hop Sei contenta? Mm -hmm. Eh? Andiamo subito a casa perché cosa dobbiamo fare? Cosa, cosa devi studiare? Ah. Beh una paginetta sola dai solo una paginetta di storia ok perché l'altra sì. l'abbiamo già studiata ieri ma noi storia piace la studiamo in un attimo è geografia che non ci piace molto vero amore uh -huh. amore ciao sono tornata ciao amore mi è mio mi hai chiamato 15 volte tutto bene sei contenta che siamo tornate ci abbiamo messo pochissimo dai siamo uscite di casa alle 5 e un quarto sono le 6.10 e 10, siamo già tornate signorina compiti che stasera ti devi lavare i capelli adesso vai a fare quella unica pagina di storia mi fai contenta tu, amore? anche tu io devo far Beh, da mangiare ti... mi hai detto che mi ma io devo far da mangiare tu hai detto che mi si sì, va bene però devo anche cucinare Vane ieri l'hai studiata da sola vale. eh ah, ecco buon appetito buon appetito amore buon appetito allora Prego amore mio. Senti, dopo prova a lavare i capelli, eh. Perché è tardi, ok? No, niente bagnetto. Ani! Ok? Eh? Dai, finisci di mangiare che poi Vanessa si deve lavare assolutamente i capelli. E tu devi fare la doccia, ok? Dobbiamo andare a fare lo scherzo a Vanessa, ok? Allora ascolta mi vado giù a prendere il phone. Eh? Guarda! No. Ani! Dove sei? Ani? Casper? Hai visto Anastasia? Buongiorno! Hai visto Anastasia, amore? Mi è sparita! Ani Anastasia! Oh, chi la capisce questa bambina? Vabbè ragazzi, io vado a prendere il phone per fare lo scherzo a Vanessa Shhh. Shhh. Bah, Ho visto! L'avete vista anche voi? Ma dove è andata? Cosa sta combinando? Non capisco. Ah, Ani, perché mi fai questi scherzi? Dobbiamo andare a prendere il phone. Vediamo, non so dove è. Esatto. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo se è qua sopra. Guarda qua sotto. Guarda qua sotto. Amore devi cercarlo, ma c'è? Magari eh? non c'è, non c'è, guarda nell'altro mobile qui, ma io pensavo fosse qua, niente? E allora usiamo quello che abbiamo su, dai, andiamo a prendere il phon su dai, dai, pensavo ci fosse un phon qua sotto, invece no, sembra che saremo su, il ma no, ma lei non ci vede, tanto noi andiamo in bagno, ok? Sì, ma non mi chiudere la porta in faccia. Allora Ani, adesso devo provare su di te l'effetto del phon con il borotalco. Su di me? Eh sì eh! Quindi adesso prendiamo il phon. si, che c'è? il c'è il phon? Sì che il phon due superagili. Prendilo. Adesso ci penso io. Allora Ani, bisogna mettere il borotalco. Qua dentro Così Adesso devo provare su di te no. Per vedere se funziona mm. Eh sì amore Chiudi gli occhietti tu eh Sei no. pronta? No <ride> Ok come ti senti? <ride> Bene. Bene Ok no ma non sei tanto bianca Hai messo le mani in faccia Comunque l'effetto c'è Vedi che funziona ancora il fond Che ti preoccupato guarda Funziona benissimo adesso Anastasia prendi il brotalco mettilo qua dentro tanto tanto tanto eh <ride> ah, sta uscendo eh? Cioè, la stai mettendo sei sicura? Ok, bisogna andare a chiamare Vanessa e dirle di lavarsi i capelli, ok? Dai, Vanna, andiamo, dai, che è tardi, dobbiamo ancora fare gli zaini. Su, c'è da lavarsi, dai. Andiamo, dai, dai, dai, dai, che è tardi. oh ragazzi, stasera inizia il festival di Sanremo. Mentre Vanessa. C'è anche l'ultimo che canta. Si lava i capelli, tu ti metti il pigiamino, va bene? Non c'è anche l'ultimo che canta. Sì, tu lavati solo i capelli perché oggi ti sei fatta la doccia che siamo andati dalla pediatra, eh. Ani, dai, vieni con me. Oh, no no, no, si è già nascosto di nuovo. Guardate. <ride> Questo è buono, sai, mi piace. È un buon massaggiatore sì. del, della pelle, la tira tutta, non pensavo. Dai tatina, lavati i capelli che bisogna andare a dormire. Scusi. Lei? Chi? Scusi, lei? <ride> Ma lei crede che nessuno la vede? Non Ti credi Babbo Natale col vestito invisibile? Eh? Sì! Ma è vero! <ride> non c'è niente di <ride> invisibile! Ogni altro caso, ciao! Non ci vediamo fra pochi minuti, ok? A few later. Oh, fatto. E... ah, fatto aiuto, mamma, sento Vanessa che urla. Sì, ho sentito anch'io, andiamo a vedere. Forse lo scherzo, Ani corri corri, corri, corri corri, Vane, oh Vane, ma cosa è successo? Fammi vedere successo. girati. No, dai, non ma non cosa mi è mi successo? Mi è cosa? È gli sciacquati sciacquati Ma, eh, ma come è possibile? Come è possibile? Aspetta aspetta che c'è il fondo acceso non puoi aprire l'acqua Mamma non vedo nulla dai sì. Fammi in questo lavandino ma... Qua qua qua di qua di qua di qua di qua, di qua, di qua, di qua. Ma com'è possibile? Non, non capisco Non capisco ma Ani cosa è successo? Sei stata tu? Perché ridi? Sei stata tu Bene, sembra che hai i baffi guarda tutto ok? No si sì, però cosa è successo? Non capisco, ma cos'è questa cosa che hai in faccia? Eh, adesso te la spezza addosso, vedi? Fammi vedere! Che carina, però non stai male! No, no, no, no, no, no! Aiuto. Senti, Vane, ah, tutto ok? Ci vedi? Ci vedi? Sì, no. Boh, sì. Un po'. Vabbè dai, era uno scherzo, sì, Gli abbiamo fatto uno scherzo in Anastasia, ma dai che tra poco è carnevale! Si è arrabbiata. Quando a carnevale ora scherzo vale, quindi.. Esatto. Dai. Ma non è che è carnevale, quindi yeah, questo vale. scherzo non vale. Scherzo finito, volevamo farti questo scherzo, spero che tu non ti sia arrabbiata. Si è arrabbiata? Un per uno scherzo. Va bene, andiamo a fare lo zaino che domani si va a scuola. Ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E asciugate i capelli! Ciao! Ciao!